Oggi facciamo la recensione live di un, film, di un film che si chiama Resurrection Corporation di Alberto Genovese su Prime Video Chi ha Prime deve fare due cose Abbonarsi a questo canale gratis perché c'è questa possibilità Se non ce la fa chiede aiuto da casa o mi manda un messaggio privato E poi andare su Prime e vedere Resurrection Corporation Un prodotto italiano Facciamo un po' quelli che se la menano un prodotto italiano, un po' come a Classic Horror Story, un momento di orgoglio nazionale. Andate a vederlo su Prime, è uscito ieri. Allora, The Resurrection Corporation è un film di Alberto Genovese. Molti che seguono il mondo dell'horror underground lo conoscono già, perché ha già fatto cose buone e giuste per questo tipo di cinema. Una di queste. È il film Dolcezza Estrema, Extrema, è? X è un film di fantascienza horror, quindi estremo, dove i personaggi sono realizzati utilizzando dei calzini. Non so se vi ricordate eh, film come Mid the Feeble o che altri film ci sono di questo genere. Comunque diciamo è un, è, è un film di pupazzi fondamentalmente, solo che per rendere la cosa più semplice è meno costosa e questo film è stato realizzato usando dei calzini quindi eh, ci sono dei calzini con le mani dentro che, che parlano e ci sono dei personaggi fantastici ma sono fatti veramente molto bene È anche abbastanza violento con scene eh, hard e non scene... <ride> so che fa ridere dire pensare a scene hard e dei calzini che, fa, che fanno scene hard è veramente molto molto divertente è il classico film che in america troverebbe spazio e in Italia no. E infatti è distribuito dalla Troma. Questo film è distribuito dalla Troma. E in Italia invece, tra virgolette, non se lo caga nessuno. Invece non è vero, qualcuno se lo caga perché è uscito con movies in DVD e in Blu-ray. Insomma, perché stanno nascendo queste realtà che si occupano di cinema indipendente. Oltre a questo, Alberto Genovese ha anche realizzato un libro che si chiama La pellicola va nella plastica con una selezione molto importante. È un librone, è una mappazza. Con i film trash... Eh insomma un sacco di film trash dall'exploitation all'horror alla fantascienza eccetera eccetera lo abbiamo intervistato qua in live quindi trovate la live con Alberto Genovese sul canale YouTube e a volte abbiamo anche usato il libro qua in live per cercare delle tresciate da andare a scoprire quindi è un libro che tireremo sempre fuori per scoprire nuove tresciate. oltre a questo libro ha fatto resurrection corporation un film in animazione horror a quanto dicono insomma a quanto diceva il post dello sceneggiatore del insomma autore della storia mattia de pascali pare che sia il primo cartone animato horror italiano pare di sicuro si può dire che non ci sono tantissimi casi e eh, quindi è un bel evento questo allora mi vado ad aprire il trailer e vi dico una cosa il film è pronto da due anni ed è stato distribuito, è stato preso da una casa di distribuzione molto importante e questo è un bene, ed è stato distribuito prima negli Stati Uniti su Amazon Prime americano. Dopo un bel po' di tempo è arrivato anche da noi, e addirittura è stato doppiato da questa casa di distribuzione. Io il giorno 1, giorno 1 in cui ho saputo che era online, devo dire la verità, ero curioso, era tanto tempo che sentivo parlare di questo film, Alberto eh, lo conosco Nel senso che ci siamo incontrati un paio di volte Per bere un caffè a chiacchierare di cinema Poi è stato mio ospite In, uh, in live Quindi diciamo Un po' ci conosciamo E quindi la curiosità eh, c'era Per Vi metto il trailer E poi ne parliamo Ebbene ascoltatemi A me gli occhi a me gli occhi, orribile carcassa putrescente che non sei altro. Aspetti, dottore. Un intero mondo è svanito, nel giro di poco tempo. Non ne avrebbe uno con gli scaffali? Queste sono casse da morto. Ne vuole una? Allora deve prima morire. Zombie. Sono solo dei maleodoranti zombie. Tutto è mutato. Nulla è più come prima. Bruciale! E smetti di vivere nel passato! Aiuto, oh, oh, oh, oh, oh. Non restava che gettarmi a capofitto nella più pericolosa delle ricerche! Ebbene sì, non c'è Ah, oh, benvenuto! Ragazzuoli, come avrete potuto notare dalle immagini del trailer, stiamo parlando di un film d'animazione che ha uno stile un po' eh, alla South Park, un po' rudimentale sotto certi punti di vista, mentre invece sotto altri punti di vista è piuttosto sofisticato, ma facciamo un passo alla volta. Eh, il film si ispira... A, eh, chiaramente al, al, al film il gabinetto del dottor Caligari addirittura il protagonista si chiama dottor Caligari sembrerebbe essere, adesso io l'ho visto mh, non ho capito bene però sembrerebbe essere il dottor Caligari prima del, della versione del film perché nel film del 1920 è vecchio quindi qua è invece è più giovane quindi potrebbe essere quello oppure potrebbe essere un'altra versione del dottor, del dottor Caligari Comunque, eh, siamo in un, in un posto, in un luogo dove eh, il dottor Caligari ha un'impresa di pompe funebri che sta andando in rovina perché la Resurrection Corporation è una società che dona la resurrezione ai suoi clienti, quindi tutti hanno, eh, avendo paura della morte, tutti eh, vanno da questa società a farsi eh, resuscitare e quindi insomma gli affari del del Dottor Caligari sono, sono rovinati. Da lì nascerà la volontà da parte sua di indagare e scoprire che cosa c'è dietro la Resurrection Corporation e verranno fuori dei misteri, verranno svelate delle cose. Eh, il film, che ha questo look, mh, che potrebbe anche far storcere il naso all'inizio, un po' alla South Park, appunto, con personaggi in, alcuni, in alcune parti disegnate male, si può dire, un po' male. Eh, in realtà, e lo dico da persona che comunque di disegno eh, se intende, no? eh, in quanto comunque sono, sono un ex fumettista, tra virgolette, nel senso che ho fatto la scuola del fumetto, no? eh, perché eh, in questo stile rudimentale c'è una grande omogeneità, una grande armonia, e una grande funzionalità di ogni cosa. Quindi, nonostante alcuni elementi siano disegnati in modo un po' rudimentale, tutto funziona alla grande. Tutto funziona alla grande. E questa è una caratteristica che in realtà ha sempre contraddistinto Alberto Genovese. Cioè eh, la capacità di creare un look, una guida, una guideline eh, visiva, artistica, e seguirla in modo eh, preciso, in modo da dare una sensazione di credibilità al tutto. E infatti questo stile che appunto potrebbe far storcere il naso a qualcuno, per esempio anche, anche South Park soffre di questo, di questo primo impatto, in realtà poi superati i primi cinque minuti si entra dentro questa fantastica storia e si gode, si gode di brutto a livello visivo, nonostante parta da questi presupposti, perché al suo interno tutto è fatto in maniera estremamente funzionale rudimentale ma funzionale lo, lo vedete anche dalle immagini eh, come potete vedere ci sono elementi adesso vi faccio, andare un attimo, yes. vi faccio andare un attimo il trailer sotto così lo potete vedere ci sono delle tecniche miste in questo cartone animato quindi texture fotografiche eh, disegni fatti diciamo comunque al computer vettoriale o non vettoriale insomma comunque eh, digitali eh, ombre messe diciamo con effetti after effect eccetera adesso io dico dei nomi poi magari sono stati usati degli altri programmi eh, e poi ci sono tantissime tecniche di pane zoom cioè pane zoom significa spostamenti e zoomate che creano un dinamismo eh, veramente strepitoso che ti fa dimenticare dimenticare tantissimo la povertà delle animazioni perché è evidente che un prodotto indipendente realizzato da poche persone eh, diciamo proprio che si contano sulle dita di una mano eh, eh, escludendo diciamo i, i doppiatori chiaramente eh, è evidente che non può avere tantissime animazioni come, come una produzione eh, gigantesca, ecco grazie a tutti questi escamotagi e tecniche di regia che sono più tipiche del, dell'animazione non vi accorgerete che il film ha poche animazioni sugli, sui personaggi quindi in realtà eh, il risultato finale sarà molto molto efficace eh, anche questo, utili questo utilizzare tecniche miste in continuazione quindi senza eh, farlo una sola volta ma eh, continuare con il giusto equilibrio a eh, mescolare appunto per esempio qua vediamo un fumo eh, fatto in, in, in post-produzione post eh, sopra dei disegni bidimensionali vediamo delle grafiche qua vediamo delle texture, delle foto di architetture eh, quindi, tu, tutto quest tutti questi elementi mescolati insieme e eh, fatti sempre con lo stesso, con la stessa quantità, lo, st lo stesso equilibrio, creano veramente un prodotto eccezionale. Secondo me, questo è un prodotto eccezionale, cioè un, un piccolo capolavoro del cinema italiano. Io già avevo espresso la mia ammirazione per il lavoro. Uh, e la concretezza tipica del lavoro di Alberto Genovese uh, qua siamo all'apice di tutto questo perché siamo di fronte a qualcosa di ancora più difficile e complicato perché il, il cinema d'animazione per quanto uno possa pensare mi risparmi un sacco di problemi poi se ne creano tutti degli altri cioè se devo far sanguinare qualcosa, non devo usare del sangue finto, però poi si creano tutta un'altra serie di problematiche. Quindi è comunque un'impresa coraggiosa, soprattutto appunto con i mezzi che si hanno. Questo è un film totalmente indipendente, totalmente autofinanziato e che poi fortunatamente ha avuto una, una distribuzione, sta avendo una distribuzione. Io vi, vi esorto, vi esorto veramente a andarlo a vedere perché non è solo perché è un bel film ed è un horror e quindi è il genere che piace a noi ma perché veramente è importante sostenere questo tipo di cinema nostro è importante sotto tutti i punti di vista sotto tutti i punti di vista sia proprio di eh, sostegno del lavoro perché ci deve essere sostegno per il lavoro in campo artistico perché noi dobbiamo tornare a produrre film e, e, e sia insomma sostegno per i, per, i, per i buoni prodotti italiani insomma quindi ma eh, del resto io eh, faccio questo discorso anche per quelli esteri insomma tu, tutto ciò che eh, eh, con coraggio esce fuori dal sottobosco <ride> Del cinema underground va sostenuto, secondo me, eh, chiaramente, come potete, come avrete notato, oltre a prendere il personaggio del dottor Caligari, prende un po' tutto lo stile espressionista del cinema espressionista appunto del dottor Caligari. Un altro esempio potrebbe essere lo eh, sperato di Mornau. Che cos'è il cinema espressionista o l'espressionismo? È una corrente artistica che eh, tende a eh, enfatizzare le emozioni le, le cose che si vogliono rappresentare accentuandone tante, eh, eh, in modo eh, accentuando molto eh, tutto quanto quindi l'espressività eh, addirittura fino a distorcere la realtà in favore di della trasmissione di un'emozione, quindi eh, potete vedere come lo vedrete anche adesso. Non so se qua nel trailer si riesce a percepire qualcosa. Ecco, la, come potete vedere dalla, dalle architetture, vedete le architetture? Queste architetture qua assolutamente neanche lontanamente cercano di eh, essere eh, realistiche e in prospettiva, ma semplicemente sono. Eh, esagerate per creare un'emozione eh, particolare. Quindi questa cosa qua la, la vedete anche eh, nelle scenografie, per esempio del Dottor Caligari, il film del 1920, dove tra l'altro gli scenografi sono appunto due artisti espressionisti, sono state dipinte delle prospettive assurde, palazzi tutti storti, finestre storte, sentieri impossibili e cose del genere. Questo è un po', per dirla in parole povere, il cinema espressionista, quindi molto trucco sugli attori, recitazione eh, molto, es molto espressiva, e... eccetera. Questo è un po' per dirla in modo semplice, anche perché solo così la so dire. Eh... Che altro dire? La cosa, la, cosa, la cosa bella è che io non sapevo bene cosa aspettarmi, alla fine mi sono mh, ritrovato esattamente quello che avrei dovuto aspettarmi, perché... Alberto Genovese ha molta ironia eh, ed è un amante del cinema horror, quindi all'interno del film troverete scene, anche scene di sesso, <ride> anche scene di sesso, eh, umorismo, umorismo, nero, umorismo nero, molto divertente, e troverete anche scene splatter, Violenza veramente da farvi distogliere lo sguardo dallo schermo direte ma sei pazzo Gons? no non sono pazzo cioè è veramente bravo perché con un uso dei suoni in particolare sapete che i suoni sono molto importanti per dare delle sensazioni disturbanti quando si fa una scena splatter eccetera quindi con un buon uso dei suoni quindi un'accurata, un'attenta scelta di suoni e cura dei suoni e scene splatter, insomma, vi, vi, vi troverete di fronte a scene piuttosto estreme, eh, che però hanno anche quel sapore un po' ironico, perché stiamo pur sempre parlando di personaggi disegnati un po' come dei pupazzi. Quindi è tutto abbastanza surreale. La storia, scritta da Mattia De Pascali, sceneggiatore che abbiamo già visto in altre contesti, ha già scritto altri horror indipendenti, eh, la storia è veramente molto figa, è veramente molto figa perché eh, è, ver è veramente impossibile da immaginare eh, ma anche capace di essere molto citazionista un po' del cinema horror ma so soprattutto del... anche la storia di base è molto citazionista del gabinetto del dottor Galigari. Eh, ci sono tutti gli elementi e vengono rimescolati per una storia che potremmo definire uno spin-off o, un, o un sequel o, o un prequel perché non ho capito bene se il protagonista è forse sì, forse è un prequel del, del gabinetto del o comunque uno spin-off comunque lasciatemi perdonatevi di, di, diciamo l'incertezza su questo tema comunque più o meno avete capito cosa intendo molto molto divertente e, e molto intrigante anche la storia molto intrigante anche, molto, anche dei, delle, degli spazi in cui fa riflettere perché comunque è una storia che parla della morte, del tema della morte della paura della morte scusate mi rimetto un attimo qua così parla della paura della morte e di come appunto anche di come ci perdiamo la vita al, nel, nel, nella ricerca continua di scacciare questo pensiero di morte, no? ci, ci perdiamo la nostra concentrazione sul, sul, su, sul viversi il momento, visto che tanto poi alla fine eh, da lì non si scappa. Eh, bello anche il finale anche il post credit diciamo il cioè, molto molto molto sono veramente molto molto contento perché fa una grande figura fa una grande figura è un grande film e merita eh, a questo punto il sostegno di, di, degli spettatori perché non avrà dei boost non avrà eh, cioè, non avrà, la, che ne so, qualche mega influencer che, che lo lancerà e dirà andate tutti a vederlo. Quindi siccome, diciamo, la massa non lo cagherà, dobbiamo cercare noi di dare un po' perché veramente eh, è, un, è un bel film. Nella speranza che possa essere messo sempre più in visibilità da, da Prime anche, no? E poi speriamo anche un'edizione in futuro, tra un po' un'edizione a un on video perché veramente questo merita assolutamente di finire in collezione ultimo tema per, per non farla lunghissima perché comunque sono già d'accordo con Alberto e Mattia che saranno che insomma faremo una live insieme per parlare del film però mi piacerebbe parlarne eh, sì anche di degli aspetti proprio artistici creativi però vorrei anche tenere delle parti su proprio gli aspetti pratici cioè voglio che la gente capisca quanto è faticoso fare un film del genere, quanto veramente quanto ci vuole cuore, follia, e pazienza e follia soprattutto. Follia perché ti, a un certo punto ti senti ma perché lo faccio se tanto la gente apprezza solo... Eh, insomma capito, avete capito per quanto riguarda invece un altro aspetto importantissimo di questo film che gli dona una, una qualità eh, più alta è il doppiaggio il doppiaggio è fatto benissimo siamo comunque nell'ambito indipendente però è fatto veramente bene fatto veramente bene eh, anche il doppiaggio secondo me è un aspetto Ve ne accorgerete anche vedendolo. Eh, dove hanno spinto tanto per caratterizzare personaggi e scene. Nel senso che i doppiatori non si sono limitati a interpretare dei ruoli, ma sono andati ben oltre. Sono stati anche loro, in un certo senso, espressionisti nel, nel, nell'interpretare questi personaggi. Perché faranno tanti versi, faranno dei suoni assurdi. Che, che, che dici ma che cazzo è veramente ci, ci metteranno molto di più di quello che di solito c'è nel doppiaggio di un, di un, di un cartone animato Mol, molti suoni molti suoni onomatopeici diciamo quindi veramente complimenti ai, ai doppiatori complimenti al regista complimenti veramente questa è proprio la, la recensione del mi prostro e faccio mille complimenti a tutti quelli che hanno lavorato a questa produzione e sono molto contento che, che sia distribuito così bene così bene nel senso almeno per la visibilità poi dopo eh, questo è tutto per la recensione di eh, Resurrection Corporation del 2020 arrivato adesso su Amazon Prime Video guardatelo condividetelo consigliatelo ai vostri amici se il video vi è piaciuto insomma se state guardando questa recensione su YouTube se il video vi è piaciuto mettete like mi lasciate un commento e ci vediamo Insomma, iscrivetevi anche a Twitch, magari.